c'è una frase straordinaria anche di un, di un socialista austriaco Bruno Traischi, che è un po' meno conosciuto di Palme ma, ma, ma lui, disse, lui sosteneva che, che anche nell'ambito di, di un qualunque compromesso di classe eh, tuttavia, eh, tuttavia si esercitava una forma rego regolata di lotta di classe, cioè non veniva meno l'idea che ci fosse un, un un interesse contrapposto diciamo tendenzialmente contrapposto tra, tra chi vende forza lavoro e chi la, e chi la domanda e, eh, allora facciamo un esempio pratico allora. e, eh, la, la, Chi investe chi, e chi compra, e chi detiene il capitale, chi investe e chi compra, quindi, forza lavoro, eh, può farlo in due modi diversi. Può farlo al, al minimo costo e quindi cercando di competere tramite i bassi costi, d'accordo? O può farlo dovendo accettare altre condizioni. Queste altre condizioni Ecco, e già questo limita una funzione, no? Chiaro? Cioè, il, il che investe non è in grado di investire alle sue condizioni. E questo non perché è il mercato o, gli, o, la, o, la, o la concorrenza del mercato che eh, costringe a determinate scelte, eh, ma perché c'è davanti uno schieramento eh, popolare, organizzato, sindacato più partito, in stretta alleanza, questo magari poi ci possiamo tornare, ehm, che eh, impone una parità nel compromesso. Perché il compromesso, anche questo, è... Ehm, è può essere di tanti tipi cioè, può essere un compromesso non paritario che non mette, ma che non mette mano al, al dislivello di potere fra capitale e lavoro e un compromesso invece che avviene eh, in senso paritario avendo fortemente potenziato la parte inizialmente più debole quella del lavoro allora, e qui torno all'esempio pratico il tipo di investimento concesso al capitalista è quel tipo di investimento che estrae profitto innovando più innovando che sfruttando e mano a mano che sono andate avanti le riforme e le, le riforme diciamo delle funzioni eh, distinte del, del, del capitale cioè dirigere il lavoro investire come investire Ehm, determinare la crescita o, o, o il rallentamento della stessa, eccetera. Ecco, man mano che, sono and che è andato avanti il, il disciplinamento di tutte queste funzioni, è sempre stato più così nei paesi nordici, eh, che eh, il profitto si è, si è solo potuto estrarre innovando e non sfruttando. livello salariale dei paesi nordici tuttora è molto, molto superiore e, e tiene di più anche eh, rispetto al, al, um, alla pressione contraria che è stata esercitata in questi 20-30 anni. Quindi questo è un, è un caso tipico insomma, di, di, di, di, di costrizione a un certo tipo di compromesso Bene, quindi, quindi il compromesso è l'incontro di due, di due eh, cioè non è un'armonizzazione degli interessi di classe. È un compromesso eh, che costringe eh, il capitale a comportarsi in un certo modo piuttosto che in un altro. Eh, gli economisti del sindacato eh, più che del partito, perché questa è una cosa importante, <ride> cioè il sindacato ha avuto la, la possibilità dei paesi nordici di indicare degli obiettivi al partito cose che invece nel nostro modello eh, non si è mai verificata anzi sappiamo che il modello era l'opposto diciamo più o meno eh, ha compreso che eh, occorreva eh, fare un passo come accennavo prima ulteriore in questa idea del socialismo funzionale il passo ulteriore era sempre senza il punto non è espropriare e non era nemmeno come, ne, come era invece nel caso italiano eh, nel, nella, nella, come dire, mh, nella natura mh, nordica quella, eh, quello eh, di fare come in Italia o in Francia di espandere no, eh, l'investimento pubblico l'impresa pubblica eccetera l'idea è stata quella di eh, far sì che eh, diciamo quote crescenti eh, del della proprietà eh, delle imprese andassero in mano a questi fondi dei salariati e sostanzialmente dietro, come dicevo prima dietro l'idea di democrazia economica danese c'è la stessa eh, c'è lo stesso periodo è lo st è più o meno le stesse idee, la stessa spinta soprattutto sindacale sul partito eccetera si è compreso che eh, per proseguire questa idea di eh, eh, di investimento che persegue la produttività eh, e l'innovazione parliamo di innovazione e che estrae quindi la sostenibilità dell'investimento dall'innovazione più che dallo sfruttamento serviva a mettere le mani alla fine anche sull'investimento e quindi in parte anche sulla proprietà proprietà senza espropriare senza espropriare nel senso che l'idea era quella che non si espropriavano le, le, le proprietà delle fabbriche, semplicemente si ampliava gradualmente la quota dei, eh, dei fondi dei salariati nelle imprese, distinguendosi dall'idea diciamo eh, lenista di qualcosa che procede dall'alto, no? eh, mediante cioè, presa del palazzo d'inverno, espropriazione di tutto, e da lì si costruisce il socialismo. Insomma. due novità interessanti abbiamo a, a, in Danimarca e in, e in Norvegia abbiamo due partiti a sinistra eh, anche dei socialisti di sinistra uno, è, uno si chiama Eneslisten eh, in, in Danimarca e fa parte del, del, dei partiti di sostegno alla socialdemocrazia eh, al governo Copenaghen e, e, e significa lista unitaria e esattamente come Röth cioè rosso, partito rosso, in Norvegia, è la federazione, ecco, forse questo è un, è un dibattito da porre alla nostra sinistra estrema, la federazione, la collaborazione di una moltitudine amplissima, lì come qui, di gruppi e gruppuscoli di sinistra, va bene? E, e ricordo un po' un'esperienza che non so se, se, se, se hai letto da qualche parte, è interessante e quella del, del partito socialista olandese. Cioè è, è, è diciamo la, la, la, il, la, la professionalizzazione, eh, la sistematizzazione di, di, questi, di questa confluenza tra i gruppi della sinistra post-68, che parte da cosa? A differenza dai, dei socialisti di sinistra eh, originati da, dal partito, da, da, dalla cessione comunista, da uno sviluppo critico della cultura comunista, Sto per finire, eh, pochi, pochi minuti. Eh, eh, eh, nascono da un lavoro di base, nascono così esattamente come i socialisti olandesi, nascono da lotte per la casa, lotte contro la precarizzazione, eh, lotte per il, per il, per il, per il eh, di quartiere, insomma. Eh, eh, e poi arrivano in Parlamento